tempi di quarantena dobbiamo occuparci anche della pulizia della casa. E se qualcuno fosse abituato a delegare questo compito a una collaboratrice domestica, sì. sappia che quel tempo è finito. Quindi oggi inizieremo con una delle stanze più importanti, ma spesso trascurate, il bagno. Sì attrezzarsi di tre spugne colorate di diverso colore una per il water, una per il bidet e una per il lavandino guanti protettivi e anche molto resistenti e infine i prodotti e allora iniziamo con il nostro bidet una risciacquatina alla spugnetta chiudiamo bene l'acqua prendiamo il nostro prodotto e ne mettiamo un po' sulla spugnetta Sprughiamo bene. Ok. Un po' d'acqua. E poi iniziamo a passare l'esterno del bidet. L'interno del bidet e sciacquiamo la spugnetta. E poi risciacquiamo ripuliamo l'esterno del bidet e risciacquiamo ancora una volta e sciacquiamo bene l'interno del bidet sciacquiamo bene e non dimentichiamo della rubinetteria e il bidet è fatto! e adesso passiamo al batter che andrà pulito intorno fuori e dentro e innanzitutto mettiamo subito un po' di prodotto all'interno del water chiudiamo l'acqua chiudiamo e poi con un goccio di prodotto mettiamo ancora un po' d'acqua qui passiamo per benino fuori E poi passiamo al dentro. Allora, mettiamo ancora un goccino di prodotto, poco poco, vedete? Un po' d'acqua. E poi passiamo all'asse. Risciacquiamo la spugnetta. Per quanto riguarda l'interno non esagerei a sporgermi per evitare brutte sorprese. E ora il nostro batter è fatto e ora terminiamo con i lavandini. Allora eh, prendi di nuovo la nostra spugnetta, mettere un po' di prodotto poco poco, bagnare la spugnetta, chiudere l'acqua e passare la spugnetta ovunque. a passare un po e quando avete finito sciacquate bene e con cura annusate e sentirete il profumo di tirolo e adesso tocca a voi